<ride> Ragazzi buon pomeriggio Come sta andando la vostra quarantena? Io mi sto impigrendo assai Però dobbiamo andare avanti E a proposito di quarantena Mi è venuta in mente di fare una cosa Ossia proprio, cioè di fare una ricetta proprio adatta per la quarantena Perché all'interno di questa ricetta qua Ci sono tutti ingredienti a lunga conservazione Così evitiamo anche di andare il meno possibile a fare la spesa Una ricetta di famiglia e' sono, è proprio una ricetta tipica trentina, sono gli strangolapreti, non spaventatevi, non è che vi strangolate all'assaggio, anzi sono morbidissimi, sono proprio buoni e li possiamo chiamare, se non, insomma per farvi capire, sono degli gnocchi di pane raffermo con gli spinaci perfetti per questo periodo qua anche visto che gli spinaci sono comunque di stagione in ogni caso io utilizzo quelli surgelati che tutti noi abbiamo a casa e che sicuramente insomma sono molto più pratici e si conservano per più tempo qui ho il pane ammollato e messo anche in ammollo tagliato a cubetti praticamente dovete prendere il vostro pane secco tagliarlo a cubetti con il coltello metterlo in una ciotola e poi aggiungere il latte caldo eh, e lasciarlo in ammollo almeno 30 minuti. Se volete fare un passaggio un po' più pratico e usare un mixer, un frullatore per tagliare e sminuzzare insomma il pane basterà utilizzare un pane però non troppo secco al massimo di due giorni così almeno non, non lo polverizzate, non lo rendete proprio pane grattugiato invece siccome il mio era molto secco ho preferito usare il coltello e tagliarlo a cubettini perché il pane grattugiato per questa ricetta non va bene. Eh. Bene il pane è pronto quindi lo lasciamo un attimo qua Ancora qualche minuto che non succede niente, comincio con la, co la cottura degli spinaci te così. e aggiungo un goccino d'acqua, non serve metterne un sacco, eh? basterà veramente un dito, copriamo con il coperchio e facciamoli bollire quei 4-5 minuti non di più. Uso una metà abbondante diciamo, anche se questa qua già è piccolina perché non voglio che gli strangolapretti siano eccessivamente cipollosi. Adesso la mia cipolla tritata finemente la metto già in padella perché dopo dovrò rosolarla leggermente, ma aspetto eh, prima di fare questa procedura perché poi Dovrò aggiungere anche gli spinaci tritati, ovviamente però prima dovranno cuocersi, poi li raffredderò sotto l'acqua fredda, li trito e quando la cipolla comincerà a rosolarsi e a aggiungerò anch'essi e li faccio saltare un po' per farli asciugare e insaporire. Se volete una texture, no? come dicono gli inglesi, degli spinaci un pochino più fine, basterà prendere gli spinaci scolati, saltarli così con la cipolla al burro, interi senza tritarli, poi farli raffreddare, metterli in un mixer, aggiungere le uova e cominciare a frullarli, ottenete proprio una crema. Sicuramente alla vista il colore sarà più omogeneo, non ci saranno i pezzettini di spinaci, ma siccome mia mamma mi ha sempre detto che gli strangolapretti veri devono essere fatti con gli spinaci tritati a coltello, come si faceva una volta, io preferisco tenere la ricetta originale. Ovviamente comunque tritateli un po', non è che devono essere troppo grossolani adesso che la cipolla si è ben imbiondita guardate che bella così deve essere eh? non troppo educata come dico io aggiungiamo gli spinaci e facciamoli saltare a fuoco medio per circa due minuti aggiungo gli spinaci anche se comunque sono abbastanza caldi non importa perché si raffredderanno subito con il pane raffreddato aggiungiamo il grana poi quando mettete il grano sugli spinaci è la vita, cioè spinaci, burro, cipolla, grana, una roba stupenda. Adesso un po' di sale. Cominciamo ad impastare ovviamente. consistenza è perfetta. Venite qua che vi faccio vedere. Come on, come on, come on, here please. Sono abbastanza umidi, però non appiccicano alle mani e quindi non, non si formeranno anche delle crepe quando li formeremo. Così deve essere. Eh? Ricordatevi, poi il pane è importante, scegliete del pane eh, di grano tenero, non di grano duro, è eh? tipo rosetta, spaccata, Michetta, queste tre tipologie sarebbero perfette. Io sono più comodo a fare prima dei cilindri, tranquilli che non avranno la stessa forma degli gnocchi di patate. O meglio, ci sono persone che lasciano la, la stessa forma dello gnocco di patate. Però, siccome dobbiamo un po' distinguerli dagli, dai classici gnocchi, preferisco prima fare, cioè preferisco proprio dargli una forma diversa. Per uh, farli, però, tutti uguali, sono più comodo prima fare dei cilindri. Poi tagliare il cilindro a pezzi, tutti uguali, e poi vedrete, vedrete proprio la forma che, che, che io do allo prete e secondo me è più bella proprio per, per questa tipologia di, di gnocco, no? Adesso con un tarocco o con un coltello, va bene uguale, fate degli gnocconi di circa 3 cm di lunghezza. Ora... Prendiamo lo prete. formiamo proprio come se dovessimo formare un caniderlo, però non ci fermiamo qua, ma cominciamo ad allungarlo leggermente, per dare una forma appunto allungata, no? E questo qua è lo prete 3 cm circa, 2-3 cm al massimo, non fateli troppo grandi, leggermente allungati. Questa qua è la forma perfetta, vedete non ci sono crepe, ricordatevi che per for non formare delle crepe al massimo se avete un impasto leggermente troppo asciutto perché comincia poi ad asciugarsi col tempo potete anche inumidirvi leggermente le mani. gli strangola per circa 4-5 minuti in acqua leggermente che, che prende ecco, appena appena il bollore. Eh, ricordatevi una cosa, i primi due minuti non toccateli, come, come per i canederli, vale la stessa cosa. I primi due minuti non li toccate e poi con un cucchiaio di legno comincerete a fare un vortice affinché si comincino a smuovere, senza però essere troppo violenti, perché comunque non sono troppo delicati, ma è meglio eh, così eh, coccolarli. Bene, adesso sarebbero pronti, però voi lasciate riposare ancora un minutino in acqua bollente, però con la fiamma spenta. Il burro nocciola, aggiungiamo un mestolo d'acqua e facciamolo un po' emulsionare. Guardate come si sono ben mantecati, ragazzi. Guardate che roba, che poesia. Poi in aggiunta io ci metterei qualche scaglia di formaggio di capra, ma è facoltativa eh, questa qua, questa parte, o se volete un po' di grana. Mm. Ragazzi ma questi qua non vi strangolate con questi, sono una bontà. Provategli a fare e se vi va taggatemi anche su Instagram o su Facebook che mi fa estremo piacere vedere che provate a fare queste ricette. Andate qua e qua per altri due video se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivando la campanella ormai lo sapete eh, riuscite ad essere sempre aggiornati sui contenuti e invece qua sotto c'è il collegamento diretto con il blog. Adesso io vado avanti con la mia serie, noi ci vediamo. Giovedì prossimo, adesso mi metto la mia copertina, bella calda. Scusate tra il resto il macello, ma come potete vedere non sono una persona molto ordinata. <ride> Ragazzi, buona quarantena, buon proseguimento di quarantena, teniamo duro e resistiamo. E' per una cosa importante, ci vediamo giovedì.